Gigi e Anna, Natale separati? Un dettaglio preoccupa i fan. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno passato il Natale insieme? Su Instagram di lui non cè traccia. Sulla relazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo tanto si è detto e scritto. Le notizie di gossip sul loro conto hanno spesso spinto i diretti interessati ad intervenire, dando al pubblico e ai fan la propria versione dei fatti. Recentemente a parlare era stato proprio Gigi che, a tal proposito, aveva smentito categoricamente le voci riguardanti la loro separazione. Il cantante. Inoltre, aveva anche detto che la loro intenzione era quella di passare le feste insieme alla sua compagna, ma è stato davvero così? Gigi e Anna hanno veramente passato il Natale insieme? Natale in famiglia per Anna Tatangello, ma Gigi dov'è? Alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo particolare, nelle Instagram stories caricate da Anna Tatangello, Gigi D'Alessio sembra non esserci. La cantante ha infatti passato il Natale insieme ai propri cari, tenendo aggiornati i suoi followers con continui video e foto della serata. Gigi però, sia nel primo che nel secondo caso, non appare, una scelta voluta? La coppia ha deciso volontariamente di non apparire insieme sui social o il progetto di trascorrere il Natale insieme non è andato in porta? È questo che, di fatto, oggi alcuni fan dei due si chiedono. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati? Le parole di lui che smentiscono la crisi. Qualche settimana fa a parlare della relazione con Anna Tatangelo era stato lo stesso Gigi. Questultimo aveva smentito categoricamente di essersi separato dalla sua compagna, dicendo, la verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. Riguardo alle notizie di gossip sul loro conto, invece, lo stesso aveva poi aggiunto, i giornali di gossip scrivono solo ciette. Le hanno attribuito 10 storie diverse in una settimana, figuriamoci Anna è una ragazza seria.